Ah, io sono a e sono nato a Casalecchio, eh, devo dire con un po' di vergogna che è la prima volta che sono qui, però ne approfitterò per, per partecipare più assiduamente, è molto, molto interessante. Ho scoperto solo quest'anno di politicamente scorretto perché finalmente ho cominciato ad occuparmi dei, dei temi che sono cari a questo festival e sono qui da ieri, vengo da Milano e lo trovo molto interessante per il... Per la commistione di argomenti che alla fine in qualche modo poi richiamano tutti agli stessi principi. Ma io È la prima volta che ho avuto una serata con voi ed è stata un'impressione un chiaramente ottima, di, di un'energia stupenda. L'unico motivo per cui è la prima volta è perché generalmente non sono a Bologna, se fossi qua verrei sicuramente ad ogni, ad ogni appuntamento. Sono venuto apposta da Torino perché è invitato dal da mio compare eh, Bruno Mossa, il quale mi ha sensibilizzato su questo argomento. E ti dirò, io ero anche un po' scettico, ma arrivare qua per, per sentire parlare di mafia mi sembrava anche un po' fuori luogo. Grazie, compagno. Grazie. In un'Italia che sembra affondare eh, nel menefreghismo, nella... Uh, uh, nell'egoismo, uh, dove non ci sono più esempi positivi, uh, dove predomina uh, l'affarismo, le furberie, uh, dove ognuno fa quello che gli pare senza avere più senso etico. Ecco, venire e ascoltare le varie iniziative. Che politicamente scorretto propone tutti gli anni, è una pillola per ridarmi speranza, per ridare speranza, per, per far capire che c'è un'Italia diversa, che c'è un'Italia che ha il suo senso etico, che vuole che, vuole che la giustizia sia predominante, c'è un'Italia che è contro gli egoismi, c'è un'Italia solidale, c'è un'Italia che lotta contro la criminalità anche se a volte sembra che la criminalità <coughs> vada avanti, c'è un'Italia che ha bisogno di buoni esempi, i giovani hanno bisogno di buoni esempi e credo che venire qua sia veramente lo strumento giusto per riprendere fiducia, per ridare fiducia che sia possibile costruire un'Italia migliore.